Va bene, buongiorno, eh, questo oggi e domani eh, ci diletteremo con un esercizio sempre sulla ricorsione, no? un pochino meno astratto, un pochino più concreto, forse anche un pochino più divertente ehm, rispetto agli altri esercizi diciamo così più algoritmici puri. Eh, io ho pensato che visto che siamo in grado di risolvere problemi di ricerca ricorsiva potremmo costruire un programma che sia in grado di risolvere cioè trovare le soluzioni ottime eh, nel giochino del Razzo che probabilmente tutti conoscete eh, nel quale data una griglia di lettere casuali più o meno casuali, adesso qui sono tutte R solamente per, perché le ho composta così a mano ma eh, ogni volta avremo una griglia diversa di lettere casuali devo trovare le parole di senso compiuto il maggior numero di parole di senso compiuto di lunghezza massima possibile che siano componibili Diciamo partendo da una casella e seguendo un percorso contiguo quindi eh, ad esempio questa, poi questa, poi questa poi mi sposto in diagonale, poi posso tornare indietro, posso incrociarmi, ma non posso riusare due volte la stessa casella. Ma probabilmente ci avete già giocato, quindi questa spiegazione è superflua. noi ehm, vorrei, vorrei concentrarmi su come risolvere questo problema. Dobbiamo capire Uh, trovare un algoritmo per capire se una determinata parola che ci inventiamo noi, Pippo, è compresa nella, nella, nella griglia di gioco e se è compresa nel dizionario delle parole, dizionario usiamo lo stesso che avete usato nelle esercitazioni precedenti in laboratorio, quindi quelle 700.000 parole italiane. Mm? adesso noi non, fa, non faremo un programma con cui si possa un utente possa giocare ma è il programma che gioca e risolve. Okay? Allora io ho predisposto, tanto per accelerare un pochino i tempi, un progettino in cui mi sono fatto già la parte noiosa, la parte noiosa che è la creazione di tutti i bottoni, tutta questa griglia di 16 bottoni in, in fxml, la creazione del controllo di un modello che adesso guardiamo insieme nelle parti principali, eh, in modo da poterci poi, insieme a voi, concentrare sulla parte più algoritmica. Questa parte qui la, la trovate già su GitHub, il progetto si chiama Razzle ovviamente, eh, e è il punto di partenza da cui inizieremo a lavorare oggi. No? Quindi io lavoro su una versione del progetto che è esattamente quella che c'è su GitHub, da qui andiamo avanti. Eh, quindi spendiamo paio di minuti a guardare cosa c'è già nel progetto, Beh, cose molto semplici, nel senso che io ho un package DB dove c'è la solita classe statica DB Connect che apre la connessione verso il database, che è il database dizionario del file mark.sql che avete già visto in laboratorio e poi c'è un, una classe DAO molto banale che semplicemente mi restituisce sotto forma di lista tutte le parole del dizionario. Quindi neppure l'oggetto parola, semplicemente una lista di stringhe, l'ho fatta semplice semplice. Quindi qui c'è la parte di lettura da database, già fatta, tanto non c'era nulla di difficile. E poi invece ho una classe modello, che un package modello all'interno del quale ho cominciato a costruire qualche cosa relativo alle strutture dati. Allora, noi dobbiamo lavorare in una griglia bidimensionale e avremo poi bisogno di potersi spostare su questa griglia nelle varie direzioni, in diagonale, eccetera, eccetera. Quindi per non dover impazzire in tutti i punti del programma con gli indici di riga e gli indici di colonna, mi sono creato una piccola classe pose, posizione che semplicemente riassume la riga e la colonna di cui sto parlando. Ok? qui non ti dice cosa c'è in quella posizione è semplicemente una classe coordinata no? mette insieme i due indici in questa classe non c'è nulla getter, setter l'equals eh, ovviamente che vale sull'identità di riga e di colonna no? due celle sono uguali se sono sulla stessa riga e sulla stessa colonna e basta essenzialmente quindi questo è un oggetto che però ci serve come chiave per poter definire i contenuti della la griglia e infatti la griglia io l'ho definita in una classe board che altro non è essenzialmente che è un elenco di posizioni possibili quindi tutte grazie, tutte le caselle 16 caselle corrisponderanno ciascuna a un oggetto pose che ne identifica la posizione e sono fisse queste posizioni e poi ho il contenuto delle singole caselle, che è una mappa che mette in reazione una certa posizione con la stringa o il carattere, che in questo caso sono tutte stringhe di un carattere solo, che è inserito in quella posizione. Non ho un array perché le posizioni non sono da 1 a 15, da 0 a 15 ma essendo bidimensionali, l'indice essendo bidimensionale, essendo un oggetto a posizione, non è semplicemente un intero, non me la cavo con un array list. O meglio, se usassi un array list poi dovrei fare sempre l'aritmetica con gli indici riga più per 4 più colonna o cose di questo genere, e io voglio evitare di andare a inficcarmi in tutti i bacchi che possono uscire da queste cose. E quindi lo realizzo con... Questa mappa la uso come se fosse praticamente un array, il cui indice è un indice bidimensionale non è un indice intero, il cui indice è un oggetto. Quindi, data una certa posizione, qual è la stringa contenuta? Poi, visto che sono pigro, anziché definire semplicemente una string come valore di questa mappa, ho definito la string property, perché così l'aggancio la all'interfaccia utente e le letterine che compaiono sui tasti si aggiornano in automatico, Col binding, che abbiamo già visto un paio di volte, ma questo se vogliamo è un dettaglio semplicemente sul funzionamento dell'interfaccia anziché una sem un semplice string in cui poi ogni volta che cambio la mappa devo ricordarmi di andare ad aggiornare il testo di ogni singolo bottone faccio una string property faccio il binding una volta e poi ci pensa lui da solo no? ma questo se vogliamo è un dettaglio legato all'interfaccia utente ok um, questa classe board che, su cui dovremmo ancora lavorare, essenzialmente per ora gestisce queste due informazioni. Quindi il costruttore cosa fa? Il costruttore, questo l'ho parametrizzata dicendo prenditi la size, e noi sappiamo che la size sarà sempre 4. Quindi, però mm. non mi costava nulla usarlo come parametro generico se cioè, domani dovessimo fare varianti di questo gioco. Costruisce tutte le possibili posizioni facendo variare la riga e la colonna da 0 fino alla size specificata. Quindi questo doppio loop mi costruisce 16 oggetti di tipo pose e me le metti in questa lista positions. Quindi dentro positions ho tutte le celle, tutte le caselle della mappa. Se un domani dovessimo fare una variante del razzo in cui magari c'è un buco qua in mezzo, e quindi non tutte le posizioni ci sono, non è un problema. No? perché basterà modificare la costruzione di quell'elenco positions e, eh, e l'algoritmo dovrà lavorare con tutte e sole le posizioni che ci sono dentro quindi diventa facile volendo anche fare varianti del gioco la cui forma del terreno di gioco sia non necessariamente quadrato o rettangolare se invece avessimo lavorato con gli indici numerici avere delle forme strane ci avrebbe fatto impazzire come minimo No? In, in, in casi particolari da gestire e da controllare quindi a volte bisogna cercare di fare uno, uno sforzo di astrazione in più per poi riuscire eh, anche a gestire più facilmente casi più complessi adesso non ci serviva però già che abbiamo, abbiamo fatto lo facciamo in modo più generale quindi tutta la forma della, eh, del, del campo di gioco è tutta in queste tre righe è definita qui dovessimo cambiarla, cambiamo questa tre righe e tutto il resto funziona, più o meno. Dopodiché ho il contenuto. Quindi qui sono quali sono le caselle e poi dopo qual è il valore di queste caselle. Il valore è definito nella mappa che ho chiamato cells, che è un hash map, in cui in ciascuna posizione ci vado a mettere uno, una stringa vuota, ma una string property che conterrà la stringa. Qui. mi sono complicato un pelino la vita usando una string property, e quindi queste string property vanno create, vanno create, però vengono create con, con, con nulla, con nessun valore iniziale. E poi dopo, da queste string property, potrò fare un get e un set per poter leggere e modificare il valore della stringa opportuna. E quindi devo inizializzare una string property diversa per ciascuna posizione. Eh, dopodiché, altri un paio di metodi, eh, questi qua sono semplicemente metodi di accesso, una getPositions che restituisce la lista delle posizioni, che sicuramente serviranno al resto del programma, visto che è l'unico che ha la conoscenza di quali sono le posizioni è board, questa lista deve essere esposta agli altri, e eh, getSellValue. Cioè, data una cella, data una posizione, dimmi che cosa c'è scritto lì dentro. In realtà, anziché dirmi che cosa c'è scritto lì dentro, ti restituisco la property, perché così posso eventualmente sia leggere che modificare, che fare un binding di, del contenuto che c'è lì dentro. Se uno vuole sapere la vera stringa, deve prendere questa cosa qua, che è ancora una string property, e fare get per avere la stringa. E poi ho un metodo scemo che crea il contenuto di una tastiera a caso, totalmente a caso, estraendo dei numeri tra 0, tra 1, tra 0 e 25, convertendolo in stringa, e quindi lo riempie con tutte le lettere possibili dell'alfabeto, casualmente, in modo uniforme, che è, che è abbastanza brutto perché vengono fuori delle delle griglie in cui la Z o la k sono ugualmente probabili che la e la e che cosa che non succede invece col linguaggio normale quindi saranno griglie abbastanza complica brutte complicate no? però qui tutto è migliorabile per ora c'è questo metodo reset che mi crea una tastiera nuova e vedete cosa faccio per ciascuna posizione genero la stringa e data la posizione p Sales è la mappa, se è la string property che corrisponde a quella posizione P, set, sto settando la string property al valore di questa stringa. Quindi farò sempre questo giochino qua tutte le volte che devo leggere o scrivere, modificare o ehm, interrogare il, valore, il contenuto di una cella. Eh, fatto questo, torniamo su a vedere insieme il modello, che cosa ho fatto, anche qui non ho fatto quasi nulla, nel senso che ho un costruttore, il modello ovviamente gestisce una board, qui la board è il campo di gioco, non ha le regole, non ha lo stato della partita, non ha... semplicemente sa che cosa c'è nelle varie caselle, è il modello che poi gestisce la partita vera e propria, no? quindi il modello dovrà avere in sé, il board dovrà avere riferimento al dizionario, perché deve sapere, il model deve mettere insieme la griglia di gioco e le parole possibili. È il model che sa tutto. La board da sola eh, non sa quali sono le parole lecite del dizionario, il suo lavoro è un altro, quello di gestire le caselle che ci sono sopra. E, e quindi di fatto, qua definisco nel model la dimensione fissa. Della, della, del campo di gioco, creo la board e leggo dal, dal database il dizionario. Quindi nel costruttore del model creo una board nuova, leggo il dizionario del database. E mi, ri mi ricordo queste due variabili, board e dizionario. Vabbè, poi ho una string property status text nel modello che uso per aggiornare questa riga status sotto no? in cui posso dire parola trovata, non trovata, cose di questo genere, per comodità, l'ho definita come property, così non appena il modello aggiorna questo contenuto, questa property, automaticamente l'interfaccia la, la visualizza. E poi semplicemente un metodo reset che chiama reset della board, e un po' di getter sparsi dei valori delle property, Salgo ancora su di un livello nel controller, ovviamente ho riferimento al model e ho un'altra mappa che ho chiamato letters che mette in corrispondenza le posizioni con i bottoni veri e propri. Perché io per non complicare troppo il codice queste 16 queste lettere le ho create come Button, Sono 16 oggetti button diversi, a mano, messi dentro, uno a uno, messi la posizione, messo la grandezza, l'altezza la larghezza giusta, eccetera. No? È stato molto divertente. E... È ovvio che l'avrei potuto anche creare dinamicamente in Java, creando il nuovo oggetto button, se... applicandogli le proprietà, eccetera. Sarebbe stato sicuramente più veloce, ma più complesso sicuramente come codice anche. Fa lo stesso, l'ho fatto così. Quindi nell'FXML ci sono 16 oggetti button. Però chi è che dice... Qual è l'oggetto button che sta in alto a sinistra? Che deve corrispondere alla lettera che è stata messa nella, nella cella di posizione 00. Questa corrispondenza ce la devo avere da qualche parte. E l'unico che può gestire questa corrispondenza ovviamente è il controller. Perché il controller è l'unico che sa quali sono gli elementi che sono sull'interfaccia utente. Gli oggetti button, gli oggetti dell'interfaccia sono visibili solamente la classe controller, tutto il resto del programma non li conosce. Quindi che cosa fa il controller? Andiamo giù dove c'è il set model, che è essenzialmente la parte, la, la funzione, il metodo in cui normalmente inizializziamo le, le, le strutture dati del, del controller, Vabbè, oltre ovviamente a memorizzarsi chi è il modello con cui deve lavorare, io poi ho popolato questa mappa dicendo nella posizione 00 c'è questo bottone che ho chiamato lettera 00 nella posizione 01 c'è questo bottone che ho chiamato lettera 01 e così via quindi mi sono costruito dentro il controller un'altra mappa le cui posizioni anche lì sono cablate quindi non posso generalizzare più di tanto perché i bottoni sono quelli sono tutti oggetti diversi con un nome diverso Ovviamente se dovessi, il ragionamento che facevamo prima, cambiare la forma della scacchiera, dovrei cambiare sia l'fxml che creare dei nuovi button e quindi qua proprio mettere esplicitamente dove sono. Non questo qui lo devo fare a mano, mentre invece nella board era più dinamica la creazione, perché tanto era solamente un oggetto invisibile, un oggetto pose, una posizione astratta, mentre qui corrisponde a un bottone ben preciso. Quindi io qua mi creo questa, questa mapping tra le varie posizioni e gli oggetti button no? questi let si sono dei button e poi in una riga dico guarda per tutte le posizioni della board model.getboard .getpositions quindi chiedo al modello dammi la board dentro il modello ho messo un getboard chiedo alla board dammi le positions quindi tutta la lista delle posizioni che hai creato e per ciascuna posizione vado a prendere il bottone che è in quella posizione come attraverso la mappa letters che mi sono appena fatto e la, il testo di quel bottone lo collego alla proprietà stringa di quella corrispondente alla stessa identica posizione all'interno della board quindi ho fatto la fatica di creare tanti bottoni ho fatto la fatica di creare ho due mappe praticamente no? dentro la board ho una mappa che mi dice data la posizione qual è la lettera la stringa, la string property dentro il controller ho un'altra mappa che mi dice data la posizione qual è il button l'oggetto button che la visualizza e con questa riga riga e mezza di codice, li metto in collegamento. Per data una posizione che c'è sulla board, prendo il bottone che sta nella pose corrispondente, identica, e faccio binding della proprietà testo del bottone con la proprietà stringa della board, della cella corrispondente nella board. Mm? È un po' di ginnastica, ma poi funziona. Poi un binding scemo della status property, dal modello all'interfaccia. Questo è tutto quanto ho fatto. Quindi questo programma finora cosa fa? Prendiamo il main, perché poi il bello viene da adesso in avanti. Se io attivo questo programma, parte così, mi scrive sotto 700.000 parole lette, perché è lo status text che mette il modello è andato qua dopo aver letto dal dizionario quindi ho la conferma che il collegamento col database funziona e ho letto tutto questi bottoni che prima erano tutte r nell'fxml sono diventati adesso tutte stringhe vuote perché ho fatto una new board e quella contiene delle string property vuote quindi per popolare questa griglia dovrei chiamare, potrei farlo automaticamente ma qui ci ho messo un bottone perché adesso siamo ancora in fase di sviluppo vogliamo farlo noi quando vogliamo un bottone reset che chiama il metodo reset che crea una nuova board o meglio, non crea una nuova board la board è sempre la stessa, crea delle nuove property assegna dei valori nuovi a tutte le property di tutte le celle della board quindi ogni volta che premo reset c'è la mia funzione random e vedete che sono un po' bruttine no? perché hanno tante lettere che nell'alfabeto vengono prese come fosse di uguale diciamo, di frequenza, probabilità e noi sappiamo che invece nel linguaggio non è così quindi è difficile fare delle parole sensate con, questi, con queste frequenze di lettere al limite, lo sistemeremo poi, dai adesso noi vogliamo sapere quante parole prendiamone una un po' decente che abbiamo un po' di vocali prima o poi arriveranno insomma <ride> vabbè fate finta che questo è decente c'è l'apo mm. eh, come parola non so se sia nel dizionario eh, il c'è mm. o la c'è tutte parole di due o tre lettere le trovo tutte io eh. e sono quelle più lunghe eh, allora noi vogliamo fare due cose la prima cosa è testare un algoritmo che ci dica, inserendo una parola a mano, se questa parola c'è o non c'è sulla griglia. Che è il primo passo. Siamo capaci, data una stringa, a capire se c'è nella board? Se è una risposta corretta? Se siamo capaci a far questo, poi diventa più facile, perché abbiamo 700.000 parole e le proviamo tutte. Una per una. Questo è un approccio possibile. Ho 700.000 parole, le provo tutte, l'importante è avere un algoritmo che data una parola mi dica se c'è o se non c'è. Poi se quell'algoritmo risponde in che ne so, riesce a calcolare, decidere se c'è o non c'è in 10 millisecondi, non lo so cosa verrà, vediamo cosa riusciamo a fare. Se devo provare 700.000 volte eh, quanto tempo ci vuole. Cominciamo a ragionare sui tempi. 10 millisecondi sono 0,01 secondi. 0,01 secondi per 700.000 sono 7000 secondi. È un po' tanto, ecco, sarebbero due ore per provarle tutte. Ma magari ce la facciamo in meno, non lo so. E questo è un, un, un modo, ci sarebbe l'altro modo di procedere, che però è un pochino più complicato, che è quello di andare avanti invece di provare a costruire tutti i percorsi possibili sulla griglia. Allora c'è una D. Esiste D nel dizionario come parola? Sì, no. Se sì è una soluzione. Ok, se no fa lo stesso, vado avanti. Esistono nel dizionario delle parole che iniziano con la D? Sì. Ok, allora vado avanti. DH. Esiste DH come parola? No. Esistono parole che iniziano con DH e poi continuano? No. Allora di qui mi fermo? Torno indietro. DI. Esiste D come parola? Sì, la metto da parte come soluzione. Esistono parole che iniziano con DI e poi vanno avanti? Sì. E Allora continuo. Come? Da I faccio D, I, H, esistono parole, una parola -H? No. esistono parole che iniziano con D -I H? No, mi fermo. D, I, W, D, -I L, D, I, I, D I J, D, -I X, D, V, no? Quindi esploro in tutti i modi possibili e immaginabili questa griglia, però ogni volta prima di fare un passo mi chiedo ma eh, sto andando in una zona in cui nel dizionario non c'è nulla, e sto andando, eh, oppure mi fermo subito perché tanto so che parole che iniziano con DHW non ce n'è nessuna, quindi è inutile che mi chieda se dopo DHW viene la A o la P o la L. Okay? Quindi questo sarebbe un secondo, un secondo approccio diverso dal primo. No? Primo provo tutte le parole alla cieca e per ogni parola mi chiedo c'è o non c'è nella mappa. Quest'altro approccio invece esploro la mappa e per ogni mossa della mappa mi chiedo la parola esiste? O esiste potenzialmente? In questo secondo caso ovviamente dovrò interrogare molte più volte il dizionario, mentre nell'altro caso dipende, no? Non so a dirvi adesso a priori quale dei due approcci sia più efficiente. Parto da quello più semplice da implementare, poi vediamo se non ci basta, proveremo anche l'altro. Per dire che lo stesso problema può essere affrontato, impostato in modi anche molto diversi. Allora, rimaniamo al facile, al primo approccio. Per implementare il primo approccio passiamo dal passo zero, cioè data una parola, c'è o non c'è. Quindi questo bottone prova. Io scrivo palo, e lui mi deve dire c'è, perché c'è P-A-L-O. Se scrivessi pali, anche. Mm? Non questa I sotto, ma questa i sopra, eccetera. Mm? Allora, eh, qui è tutto da fare, no? nel senso che qui, mm, dietro il metodo del controller, handle prova, non c'è nulla. Allora, cosa possiamo fare? Beh, cominciamo a pensare all'algoritmo all'interno del model. Il model ha accesso alla board e può, ehm, può diciamo, ricorsivamente andare a cercare le soluzioni possibili. Come facciamo a, a ricercare una soluzione? Allora ragioniamoci ancora un attimo sul disegno. Palo. Innanzitutto devo cercare se c'è una... La, qual è la casella di partenza. Quindi devo cercare sulla mappa dove sono le P, se ci sono le P. Questo è facile, basta che io scandisca tutte e 16 le posizioni, e vedo se c'è una P. In questo caso ce n'è una sola. Se ce ne fossero due, dovrei provare prima dall'una e poi dall'altra ovviamente. Quindi è un primo passo che è iterativo. Cerco tutte le P, tutte le prime lettere, e per ciascuna di queste mi chiedo il palo che sto cercando può iniziare da questa casella? Può iniziare da quell'altra casella? Poi, una volta trovata la P, mi chiedo la seconda lettera della parola da cercare è una A. Adiacente a questa P, esiste per caso una A? Sì, è la sopra. Sono fortunato. Adesso passo alla terza lettera. L. Adiacente all'A di prima, esiste per caso una L? E così via che non abbia ancora usato, ma no, in questo caso non ci sono lettere doppie, ma devo trovare una casella adiacente a quella precedente, che contenga la lettera giusta per andare avanti con la parola e che non sia ancora stata utilizzata. Quindi questo è il seme del passo ricorsivo. Al generico passo ricorsivo io che ho? ho un pezzo di parola già trovata. La prima lettera l'ho trovata a parte, poi ho trovato magari la seconda e la terza e devo capire se c'è anche la quarta lettera. Ho già delle caselle che sono state utilizzate ovviamente per trovare le prime lettere della parola, o so qual è la casella d'arrivo su cui sono arrivato con la parte di parola già riconosciuta e devo semplicemente guardare tra le massimo otto caselle adiacenti a quella, se ce n'è almeno una che abbia esattamente quella lettera e che non sia ancora stata usata. Facile. Sono otto, le guardo tutte. Se ne trovo una, allora ricorsivamente dirò bene. Allora quella l'ho trovata, andiamo avanti con la ricorsione, e vediamo se c'è anche quella dopo. Ma quello è un, po un problema della procedura ricorsiva sottostante. Quindi, proviamo a formalizzare no? l'impostazione ricorsiva. Quindi, che cos'è una soluzione per noi che stiamo costruendo? È innanzitutto partiamo dal problema. Il problema è data, data una stringa da riconoscere, è data una board contenuto, di una board e poi noi abbiamo detto che dobbiamo già trovare separatamente al di fuori della ricorsione la posizione iniziale della lettera iniziale. La posizione della lettera iniziale la devo trovare a parte perché il criterio con cui la cerco è diverso. Mentre all'interno della ricorsione, per passare dalla terza alla quarta lettera, dalla quarta alla quinta, dalla quinta alla sesta, devo sempre fare lo stesso lavoro, guardo gli adiacenti. Per trovare la prima, no. E quindi conviene farlo a parte. No? E quindi la soluzione parziale, che cos'è? È una parte iniziale della parola già riconosciuta. riconosciuta e l'elenco delle posizioni in cui si trovavano le lettere già riconosciute. Mi serve sapere quali caselle ho già usato, perché quelle stesse caselle non possono più essere riusate dopo. Oltre che ovviamente sapere che quando arrivo alla fine, devo dirti, da quali caselle sono passato quindi è un'informazione che costruisco via via questa è la soluzione che sto costruendo l'elenco delle caselle mentre la soluzione totale finale, completa cos'è? è semplicemente la parola completamente riconosciuta e quindi con l'elenco di tutte le posizioni che servono per comporre la parola. Quindi io posso avere nella mia ricorsione una nozione di livello della ricorsione che altro non è che è il numero caratteri già riconosciuti nella parola che corrisponde anche alla lunghezza della sequenza di posizioni ogni volta che scendo di livello una ricorsione vuol dire che ho riconosciuto un carattere in più e provo a passare a quello successivo Allora, se il livello è questo la ricorsione termina quando? Quando il livello è uguale alla lunghezza della parola. Cioè, cosa ho appena scritto? Il livello è quante lettere ho già riconosciuto e se quante lettere ho già riconosciuto sono tutte le lettere della parola, allora sono la fine. Cosa mi manca? Mi manca ancora la generazione delle soluzioni ad ogni livello di ricorsione. La generazione di tutte le soluzioni possibili che mi fanno andare avanti di un passo sono trovare tutte le caselle, tutte le posizioni, usiamo questo termine, che abbiamo già usato prima, che siano Tre condizioni adiacenti all'ultima casella usata, l'ultima posizione usata. Contenenti la lettera corretta e non ancora utilizzate. a un determinato livello, quando ho una soluzione parziale, per costruire tutte le possibili soluzioni ancora parziali, ma con un grado in più, con un livello in più, devo esplorare queste possibilità, che sono massimo 8. Ok? L'ultima cosa è l'avvio della ricorsione, come, avvio, come, come parte la ricorsione? Beh, devo, il livello 1, parto dal livello 1 con la prima lettera eh, partendo da una posizione che contiene la prima lettera della parola. A differenza degli esercizi che abbiamo fatto le volte scorse, in cui partivamo con una stringa vuota, con una lista vuota, qui conviene partire già con una prima posizione. Perché se no la scoperta delle posizioni eh, non si può fare con lo stesso meccanismo di esplorazione della generazione delle soluzioni, perché sarebbe diverso. E no? Allora facciamolo fuori dal ciclo. Cosa vorrà dire? Vorrà dire che noi faremo 16, un ciclo di 16, di 16 tentativi Inizia per la P? Sì, allora lancia la procedura ricorsiva. Se no, passa oltre. Ok? Allora, se questo schema ci convince, lo dobbiamo tradurre in codice. Come? Beh, quali sono le strutture dati che usiamo? Beh, useremo sicuramente la stringa ho scritto strutture dati. useremo sicuramente la stringa riconoscere che, che qua si chiamava come si chiamava nel codice prendiamola da qua questa casella l'ho chiamata txt parola potremmo chiamarla parola. Poi mi serve vabbè, il livello, ovviamente, ma questo c'è sempre, della ricorsione, e poi mi serve una lista di pose corrispondente alla sequenza di caselle. Che stiamo costruendo no? mi basta questo come struttura dati. la ricorsione man mano che va giù aggiunge qualcosa alla lista questa la chiamiamo percorso magari aggiunge ogni volta una pose nuova al percorso ok La terminazione, ecco torno su solo prima, sulla condizione di terminazione, quando trovo la parola cosa devo fare? Uscire dicendo che l'ho trovata, interrompendo subito la ricerca. Cioè, nel gioco del razzo, se c'è la parola palo, e questa palo, o pali, cos'era? Si può trovare in due modi diversi, non me ne frega niente l'importante è averla trovata in un modo e quindi c'è, non c'è in realtà non è vero, nel gioco vero no perché se sapete che c'è la lettera doppia la parola doppia eccetera se la trovo la stessa parola passando dal celle che diano un punteggio maggiore è meglio allora diventa quello un problema di ottimizzazione non solo di ricerca, noi lo facciamo facile solo la ricerca e quindi in questo caso arriva, trovata se viene trovata la soluzione si interrompe subito la ricerca attraverso la via di fuga che abbiamo imparato la settimana scorsa a costruire return true su su su fino, fino in fondo ok? ok allora un pezzo per volta partiamo dal centro della ricorsione e poi costruiamo l'inizio e costruiamo la fine, ok? Come facevamo sempre partire dal centro significa essenzialmente partire da qua capire come è fatta la procedura ricorsiva e per questo ci aiuta a capire le strutture dati e cosa deve fare essenzialmente, a generare soluzioni. Lo possiamo fare nel model, lo possiamo fare in una classe a parte come preferite magari facciamo una classe a parte più pulito magari anche più riutilizzabile quindi facciamo una classe ricerca che offrirà un'interfaccia pubblica eh, trova parola public Public boolean trova parola data una stringa parola e per far questo userà la nostra procedura ricorsiva privata cerca chiamo cerca come l'avevo chiamata la settimana scorsa, che questa è la procedura ricorsiva nostra interna, che come abbiamo scritto qua, deve conoscere la parola, deve sapere quale parola stiamo cercando di conoscere, a che livello siamo già arrivati e quali sono le caselle già usate e quelle ovviamente a cui aggiungere nuove posizioni. Quindi servirà sicuramente conoscere la parola, il livello, la lista di posizioni, percorso, E poi probabilmente ci servirà ancora qualcosa per sapere data una casella quali sono quelle adiacenti. Quindi mi serve la board essenzialmente, perché è solo la board che sa quali sono le caselle esistenti. La singola casella non sa chi è vicino. No? Quindi mi servirà la board per scoprire gli adiacenti. Oh, questa board ovviamente mi deve essere passata anche da qua da sopra. Giustamente, trovami una parola questa dove in questa board. Ok, allora, cominciando a scrivere la funzione cerca, facciamo finta che il resto del programma sia già scritto e noi siamo già a un certo punto della ricorsione dobbiamo solamente fare il nostro pezzettino. Il nostro pezzettino cos'è? Verificare di non essere in un caso terminale, se per caso il livello è uguale alla lunghezza della stringa, allora sono nel caso terminale. Giusto? Cioè non ho, tutti i caratteri sono già stati posizionati dai livelli sopra il mio, non ho più nulla da fare. Anche se una parola fosse lunga 1, la prima chiamata ricorsiva è già sulla lettera mi dice eh, la parola era lunga 1, mi hai dato già un livello 1, eh, perché mi hai già detto che un primo carattere l'hai trovato, non ho nulla da fare, no? quindi non è che devo andare a cercare oltre. Quindi questo è il caso terminale. Facile da gestire, direi. Poi c'è il caso invece intermedio, in cui devo invece cercare dei caratteri nuovi. Allora, ma l'ho già scritto, cosa devo fare? Trovare tutte le posizioni adiacenti all'ultima posizione usata. Quindi qual è l'ultima posizione usata? Sarà l'ultimo elemento di, della, di percorso. Quindi l'ultima posizione è nient'altro che percorso.get di percorso.size-1. C'errebbero modi più furbi di farlo, ma lo facciamo letteralmente proprio, trascriviamo da dall'italiano al codice. Quali sono le celle adiacenti a quest'ultima? Non lo so, però so che ci sarà sicuramente un elenco di posizioni adiacenti che posso ottenere chiedendolo alla board, Dammi gli adiacenti alla posizione ultima. No? A chi lo chiedo? Al lavoro. Senti, io ho questa posizione, mi dici quali sono quelli intorno. Non ce l'ho ancora sto metodo, lo scriverò tra un attimo. Quindi ho l'elenco delle posizioni adiacenti, di queste posizioni devo verificare che contengono la lettera corretta e non siano ancora utilizzate. Allora, devo verificare che per ciascuna di queste, quindi itero sulle posizioni nuova, per ciascuna di queste, posizione nuova in cui cerco di andare con la ricorsione, verifico se soddisfa le altre due condizioni aggiuntive. Non solo deve essere adiacente, ma deve contenere la lettera corretta. E contenere la lettera corretta significa che la lettera contenuta dentro la board è uguale al carattere di posizione e livello all'interno della stringa parola. Un po' lungo da scrivere perché noi abbiamo board.getValue alla posizione nuova nuova.get e la stringa. Ok? Get sell value property mi dà la string property che sta in quella cella. Punto .get mi dà la string. Questo lo devo confrontare con cosa? con eh, parola, punto charat, livello. Sì. Perché, ad esempio, se livello uguale a 1, vuol dire che io ho già messo il carattere di posizione 0, sto cercando il carattere di posizione 1, che è il secondo. Facciamo sempre attenzione con gli indici. Eh. Livello 1 vuol dire secondo carattere perché il primo l'abbiamo messo a posto il livello 0 non ce l'abbiamo in questa ricorsione adesso eh, io non posso confrontare questa che è una stringa con questo che è un char ma devo confrontare il primo e unico carattere di questa stringa Quindi, dammi la stringa che c'è nella posizione nuova, prendiamo il primo e ultimo carattere di questa stringa e controlliamo se è uguale al carattere di posizione livello, cioè quello che sto cercando di posizionare, della mia parola da indovinare. Questa è la prima condizione. La seconda condizione è che la posizione nuova non sia ancora stata usata. E quindi il percorso non contenga la posizione nuova. Chi qui ha pensato di fare un ciclo si vada a flagellare in corridoio. no? Cioè, poiché il percorso contiene le posizioni via via che ho aggiunto, In qualche modo io devo fare una sottrazione insiemistica no? tra gli adiacenti meno il percorso, cioè le celle già usate. Potrei anche farla, proprio come c'è cioè un metodo che si chiama retain all, l'avrei anche potuto fare. Quando trovo adiacenti, poi faccio adiacenti punto all di percorso e quindi sottrae tutti quelli che non sono in percorso però ormai l'ho scritto così è più fedele rispetto allo pseudocodice che abbiamo fatto prima quindi qui dentro adesso avrò solo che cosa? le celle adiacenti che hanno il carattere giusto e che non sono ancora state usate ok, sono i miei candidati a fare ricorsione quindi finalmente faccio ricorsione faccio ricorsione, cosa vuol dire? aggiungo la casella nuova provo Faccio backtrack per rimettere la cosa a posto. Percorso.add di nuova. Cerca. Allora, parola è sempre lei. Livello lo incremento di 1. Percorso. Board. E poi rimetto le cose a posto. Punto remove eh, percorso.size meno 1. Occhio che questo percorso.size meno 1 è diverso eh, da questo. Percorso.size meno 1. Perché nel frattempo ne ho aggiunto una. Okay, se quindi que se, se questo fosse la quinta, io qui sto togliendo la sesta che avevo appena aggiunto per prova prima di fare la ricorsione poi visto che qua sono in una ricerca in, cui, in un algoritmo di ricerca pura in cui basta trovare una soluzione devo fare la via d'uscita rapida quindi se questa cerca ritorna true interrompo tutto e torno su Fa che rima quindi se cerca return true, se no continua a cercare, L uscita rapida in caso di soluzione. Se invece dovessimo trovare tutte le soluzioni possibili, questo return non c'è. Se alla fine di tutto non riesco a uscire da qua, uscirò di qua, con le pive nel sacco, dicendo le ho provate tutte ma non, non c'era, mm? non sono mai arrivato alla soluzione che è qui. Se cioè, non passo mai di qui, e passare di qui mi fa tornare su, uscire dalle, dalle ricorsioni, e vorrà dire che finisco tutti i giri e, e, ed esco per uscita naturale rispondendo false. Poi, per carità, se sono a settimo livello e dico false, pazienza, il sesto livello proverà altri tentativi, se anche il sesto restituisce false, il quinto livello proverà altre strade. È chiaro che se il livello 1 restituisce false non c'è più niente da fare. dobbiamo fare due cose ancora avviare questa ricorsione quindi farla, farla partire dal livello 0 e scrivere questa maledetta funzione get adiacenti allora facciamo una cosa noiosa prima e poi una difficile cioè una invece più interessante dopo quindi facciamo prima get adiacenti dai. non ci piace ma ci tocca quindi qui non mi dice, fai la, eccolo qua, crea un metodo in board. Allora, dove me l'ha messo? Qua. Quindi chiedo alla board, dammi una lista di posizioni che siano quelle adiacenti alla posizione che ti ho dato. Quindi questo metodo dovrà crearsi una lista. Di posizioni chiamiamolo result uguale eh, new array list di pos e la deve popolare come? provandole tutte quindi ci sono otto posizioni intorno le provo tutte e di ciascuna di queste mi chiedo, è ancora dentro la griglia? Se sì, le aggiungo. Cioè, for eh, riga uguale meno 1 int int riga, che va da meno 1, a più 1, quindi minore o uguale 1, r più più, for colonna che va da meno 1, colonna minore o uguale 1, c più più, cosa sto facendo? Genero tutti gli, gli spostamenti, no? Qui ci sono tutte le combinazioni, meno 1, 0, 1 sulla colonna e meno 1, 0, 1 sulla riga, che mi generano tutte le posizioni verticali e diagonali, poi ce n'è anche una che non mi serve, che quando riga e colonna sono entrambi, r e c sono entrambi uguali a 0, la escluderò perché ovviamente rimango allo stesso posto. Allora, così mi genera tante possibili posizioni, quindi se r è diverso da 0 e o scusate C è diverso da 0, cioè escludo solo il caso in cui siano entrambi 0. Quindi qua ho praticamente tutte le nove posizioni nell'intorno della cella. Qui escludo la cella stessa. che avrebbe offset 0, 0. Allora a questo punto posso pensare che ci sia una posizione... Sì. Scusa? No, non è AND. Se r uguale 0, AND c uguale 0, non la voglio. Ok? nego di tutto, perché voglio l'if nel caso in cui eh, lo voglio fare, quindi non r uguale 0 and c uguale 0. Quindi lo posso scrivere così, if not parentesi r uguale 0 and c uguale 0. Se applico il not alla parentesi, il teorema di De Morgan l'uguale diventa diverso e l'and diventa or. Cioè basta che o la riga o la colonna siano diversi da zero affinché mi interessi considerare quella posizione. Che si può scrivere in due modi. Quindi una nuova posizione che ottengo come? Prendendo la posizione ultima, punto get row, e sommando gli offset di riga e la get call sommando gli offset di colonna cioè io ho la posizione ultima gli sommo cr c alla colonna, r alla riga e ottengo una posizione nuova da questa casella ho ottenuto questa poi questa, poi questa occhio li devo includere nella soluzione solo se questa nuova posizione che ho generato semplicemente sommando riga e colonna appartiene ancora alla griglia. Allora, se noi siamo sicuri che la griglia sia sempre quadrata potremmo dire che escludere, non so, se la posizione generata è minore di 0 o è maggiore di 3, la escludo. Ma in generale, visto che sono pigro, verifico che questa posizione sia effettivamente contenuta nella lista delle posizioni. Cioè, se questa qua che ho appena generato è una posizione lecita, cioè contenuta nella board, e questo test funziona qualunque sia la forma della board, anche fatta al dragone cinese, Contains mi dice, se nelle posizioni che compongono la board c'è quella, allora fa parte degli adiacenti veri. Qui l'adiacente di nuovo è un'intersezione di due condizioni diverse, è nella board e ha offset più o meno 1. Sulla riga e sulla colonna. Allora eh, result.add di E alla fine di tutti questi cicli, return result. Oh, non è il modo più efficiente di farlo, eh? questo, per il momento non ci occupiamo ancora di efficienza. Se non altro questo contains dentro un array list che si deve scandire ogni volta, ogni volta che calcola tutte le funzioni di hash per vedere se sono uguali, mi irrita un tantino, ma per ora risolviamolo, poi lo rendiamo più efficiente, abbiamo sempre tempo. Conviene sempre prima avere un metodo che, che sei sicuro, che sia corretto, che sia giusto, poi dopo se ti accorgi che quel metodo lì ha un problema, di, è lui che rallenta il programma, e lui è lì, sta lì il problema di efficienza, lo ottimizzi. Perché poi magari ti accorgi che l'efficienza i problemi sono tutti in un'altra parte, quindi è inutile complicare le cose semplici. Allora, questo get adiacenti fa questo lavoro in più per darmi... Dove siamo? Nel metodo di ricerca... Questi. E adesso rimane da fare l'altro pezzo, cioè far partire la ricorsione. Far partire la ricorsione in realtà non ho un punto di partenza unico, ma ne ho 16 possibili punti di partenza, perché sono tutte le possibili caselle iniziali. Quindi per ciascuna di queste caselle iniziali dovrò dire, quella casella iniziale contiene la lettera corrispondente alla, al primo carattere della parola a cercare? Se sì, lancio la ricorsione, cerca, se no, passa oltre. Quindi avrò un ciclo. in tutte le posizioni possibili della board se quella posizione contiene la lettera, quindi facciamo un test simile a quello che abbiamo fatto sotto, board.getSellueProperty di 0 perché ho troppe parentesi. Così, uguale a parola punto charate di 0, allora ho un inizio potenziale della parola, faccio ricorsione. Faccio ricorsione, devo chiamare cerca con parola che ce l'ho già, livello sarà 1, percorso, ecco, devo costruire la classe percorso da passare alla procedura ricorsiva. Quindi costruirò uguale una nuova array list. dentro la quale ci metto la prima posizione non parte vuota questa ci metto P ho capito che P no? è una posizione di partenza l'ho già trovata, la metto nel percorso che poi dentro diventerà ultima dentro la ricorsione no? cioè, la prima lettera che ci ho messo è l'U quella che abbiamo chiamato ultima, da cui partire per andare avanti. E poi chiamo cerca, parola, livello è 1, non è 0, perché lo zero, il carattere di posizione 0 l'abbiamo già sistemato, ci serve il carattere di posizione 2. Eh, percorso, questo qui, board. Ah, questa trova parola anziché boolean potrebbe già anche restituirmi il percorso, perché no? Cioè, se lo trova, mi dice l'ho trovata lì, se non lo trova dopo averle provate tutte, restituisce null una lacrimuccia quindi ogni volta, pensiamolo, trova la lettera P iniziale nella in una certa posizione, se l'ha trovata Crea una nuova lista percorso che poi sarà quella con cui la ricorsione lavora, no? aggiunge, toglie, mette, prova. Se per caso dalla cerca esce un true, che è uscito dalla uscita rapida, allora il percorso corrente, che ricordiamoci non abbiamo, quando usciamo col true veloce non facciamo backtracking, quindi non lo rimettiamo a zero, rimane quello che aveva fatto vincere la ricorsione, allora questa variabile percorso ritorna su ritorno al chiamante, ed è la soluzione. Se no, vabbè, eh, son con questa, partendo da questa posizione P non ho trovato la parola, ma magari nella scacchiera ci sono altre posizioni P da cui posso provare a partire. Allora in quel caso ovviamente partirò con una ricorsione nuova, con una variabile percorso completamente nuova, e via. Sono 16 problemi diversi, provo 16 volte la stessa cosa, 16 no, perché non saranno tutte uguali le lettere, ma massimo 16 volte. Chissà se sta roba funziona. Mi ho scritto codice per un'ora, abbondante, è ora di testare. Non lo garantisco, eh? Allora, eh, per vedere se funziona, agganciamolo al modello. Beh, questo qua, semplicemente, il modello avrà un, un metodo di questo genere, anche qua, a cui passo solamente la stringa da trovare eh, e questo mi chiama allora innanzitutto devo creare ricerca un'istanza di questa classe e poi chiamo il metodo trova parola a cui gli passo questa parola e board che è un oggetto mio Quindi io ce l'ho. Il controller non ce l'ha, ricordiamoci, della borma. Il modello sì. Fine. Adesso la parte rognosa ce l'ha ancora il controller, che deve chiamare questo metodo. Accertandosi che la string parola sia ben formata. Vuol dire che deve avere almeno un carattere, se no non ha senso tutto questo, e deve essere tutto in maiuscolo. Questo è un lavoro di normalizzazione che possiamo far fare al controller. Lavori antipatici stanno tutti nel controller. Quindi endo il prova, torno su nel controller, estrarrà la parola che l'utente ha inserito. Si chiama txt parola il campo di testo. Get text. Controlla innanzitutto la lunghezza della parola. Length, scusate. Se fosse 0 non va bene. Poi mettiamo messaggi di errore, ma per ora. se invece è a posto, la converte in tutto maiuscolo. Ho messo il uppercase, converte tutti i caratteri della stringa in maiuscolo e ritorna la stringa convertita in uppercase, quindi non basta scrivere la parola appunto a uppercase. Eh? Cioè, questo non basta, perché questo prende la stringa, ne calcola la versione tutta maiuscola e poi non la mette da sua parte, non modifica la stringa stessa, ricordiamoci che le stringhe sono immutabili, quindi l'unico modo di mutare una stringa è di farne una nuova, che poi la metto sempre dentro parola, ma è una stringa nuova rispetto a quella di prima. Poi dovrei ancora controllare che ci siano solo caratteri dall'A alla Z, cioè non numeri, punteggiatura, spazi e altre cose. Sì, bisogna farlo. Adesso andiamo avanti perché siamo curiosi di sapere se funziona, però ricordiamoci di farlo. Allora, se è così, possiamo sperare di chiedere al nostro model eh, Trova parola Ah, qui si arrabbia perché list non sa cos'è sì. Model, punto Trova parola Come si chiamava? Trova parola mappa scusate, eh, percorso uguale, non avevo definito la variabile e quindi if, per, facciamo una cosa brutta ma per, solo perché è tardi stampiamo sulla console che cosa avviene. In realtà quello che dobbiamo fare è in qualche modo evidenziare i bottoni che corrispondono a quel percorso, se invece è null non faccio nulla. Allora proviamo a vedere cosa succede, dove ci dà null pointer exception. Riavvio il programma, creo una tastiera a caso, e provo con la stringa A. Me la dovrebbe trovare, no? Ce n'è una qua. Infatti mi dice che è nella riga 1, cioè seconda riga, colonna 2, terza colonna. Dar D A R. 2-2. 1, 2, 0, 2. Ah, ha trovato questa. Io avevo pensato a quest'altra. Fa lo stesso, sempre dar. E qui ci sono 3 y, che sono tutte e tre adiacenti alla P. Cosa possiamo fare? Eh... PYLY, vediamo cosa mi fa. 2, 1. 1, 0. 2, 0, 3, 0. Avrebbe anche potuto fare così, PYLY, ma ha trovato prima l'altro. E invece se facciamo... La Z a questo punto deve, deve per forza fare qua, perché gli serve una Z dopo, che sotto non trova. E infatti, anziché fare 1, 2, 3, anziché scendere, ha fatto 3, 2, 1 e poi ci ha aggiunto la Z. Se aggiungo ancora una K in fondo non dovrebbe trovare nulla, infatti mi scampa nulla. Se aggiungo la K al posto della Y, della Z me la trova, eccetera. Se metto una F che non c'è, dice nulla. Ok? Allora adesso noi dobbiamo trovare il modo di evidenziare magari qua per, far, per vederlo anche non solamente sulla console, capire quanto tempo ci mette a fare questo calcolo e poi ripeterlo per ogni parola del dizionario. Ok? Allora vi salvo questo su GitHub e domani continuiamo con questo esercizio.